Pita brillando dentro di me. Una stella, un mondo, mille perché. salsa su verso il blu sempre di più. Tu con me a conquistare Twinkle Pretty Cure. Passion. Passionale È l'amore che io preferisco Quando il cuore va e si fionda anche senza gravità Can't do shiny imagination Look there, che strano tipo Non mi fermo all'apparenza e faccio conoscenza Go sai, all'avventura si va Look upon the star, immagina una possibilità E brava il tuo futuro con la fantasia Ogni desiderio esaudirai se vorrai Palpita brillando dentro di me Una stella, un mondo, mille perché Go, go, sogna, corri davanti a te Scalpita brillando il futuro per noi. Ti prendo per mano se tu lo vuoi. Salta su verso il blu sempre di più. Tu come io contestare. Twinkle! Pretty good. Pretty good.